Ecco quest'ultima meditazione, l'ho intitolata Vi preghiamo poi fratelli. Siamo al capitolo 5, dal versetto eh, 12 eh, al versetto 28. L'ultima, la parte proprio finale della prima lettera ai tessalonicesi e in questa parte delle esortazioni eh, Paolo si sofferma su alcuni altri aspetti pratici della vita concreta della comunità di Tessalonica vi preghiamo fratelli di avere riguardo per quelli che faticano tra voi che vi fanno da guida nel Signore e vi ammoniscono trattateli con molto rispetto e amore a motivo del loro lavoro vivete in pace tra voi vi esortiamo fratelli Ammonite chi è indisciplinato, fate coraggio a chi è scoraggiato, sostenete chi è debole, siate magnanimi con tutti. Badate che nessuno renda male per male ad alcuno, ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti. Siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie. Questa, infatti, è volontà di Dio, in Cristo Gesù, verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male. Il Dio della pace vi santifichi interamente e tutta la vostra persona, spirito, animo, anima e corpo si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo degno di fede è colui che vi chiama egli farà tutto questo fratelli pregate anche per noi salutate tutti i fratelli con il bacio santo vi scongiuro per il Signore che questa lettera sia letta a tutti i fratelli la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Ecco, bellissimo, siamo alla conclusione e vediamo come anche in queste parole Paolo mette insieme questo vi esortiamo, vi preghiamo, vi esortiamo, vi scongiuro. C'è quasi un incremento, cioè abbiamo visto come più volte Paolo e coinvolge e mette, si mette in mano ai tessalonicesi, si mette in mano alla loro responsabilità vi preghiamo, vi supplichiamo, vi ricordiamo ecco c'è questo continuo coinvolgimento adesso va un po' sulla strutturazione della comunità Paolo si sofferma e un po' su quello che è il vivere quotidiano Ci rendiamo conto che eh, a volte eh, ne, i comandamenti no, dicono non fare questo, non fare quell'altro e qualcuno dice che è una lettura che eh, è, è in un certo senso tutto il resto lo puoi fare una lettura molto aperta no? eh, dall'altra parte i comandi positivi che cosa fanno? e danno subito la direzione, Nella, nei comandamenti tu sai che non devi fare quella cosa lì però puoi fare tutto il resto, e invece in una mh, piccola comunità che si è appena formata, eh, Paolo ritiene che forse è meglio dare dei comandi positivi per dare subito il senso della direzione per capire che cosa si deve fare. No? E e la prima attenzione è a coloro eh, che sono posti accanto, che, sono, eh, che si prendono cura della comunità, eh, che fanno da guida. Eh, avere riguardo, che cosa può voler dire questo avere riguardo? Cioè eh, è il senso del rispetto, dell'attenzione, dell'ascolto, Dell'interrogarsi, anche da, da queste lasciarsi interrogare da queste persone che guidano la casa. E per quelli che faticano tra di voi. Quindi, questo faticare no, è, è proprio la fatica del Vangelo. Vediamo anche Gesù quando si ferma in Samaria al pozzo di sica. Eh, che cosa fa? Era stanco del viaggio, ci dice l'Evangelista Giovanni Ma la stanchezza di Gesù di fatto non è una semplice stanchezza del viaggio Ma è le, la stanchezza apostolica Gesù vive la stanchezza apostolica Cioè eh, non si risparmia mai, si dà tutto per gli altri Continua ad annunciare, non c'è tempo da perdere Vive quei tre anni con molta intensità tutto il suo ministero quindi in questa stanchezza apostolica il rischio è di dire vabbè, adesso me la prendo comoda, mi rilasso. La sete ed è dentro questa sete che di fatto l'Evangelista Giovanni vede una sete ulteriore, no? che è la sete della salvezza per l'umanità. E anche quella donna che va lì per attingere acqua e diventa eh, ancora un dono anche per lui potremmo dire nel senso che lui poteva lì rilassarsi tranquillamente viveva questa stanchezza e invece anche lì non si ferma ma continua ad annunciare il vangelo e quindi eh, sebbene ci sia questa stanchezza apostolica Gesù non si ferma ecco c'è eh, quindi forse anche eh, dentro la comunità insomma queste persone che si occupano della comunità che faticano che a volte possono vivere questa stanchezza questa fatica questa pesantezza eh, ed è importante quindi avere cura gli uni per gli altri è come dire eh, prendetevi cura di quelli che si prendono cura di voi eh, avete riguardo e eh, state attenti e vi fanno da guida, quindi si sono posti accanto per accompagnarvi e nel Signore vi ammoniscono. Probabilmente anche qui di fatto c'è una prima strutturazione della comunità, cioè eh, la comunità era appena strutturata, quindi eh, probabilmente cominciavano a venire fuori i dottori, i maestri e ognuno aveva il suo incarico, chi insegnava, chi guidava, e così via, e quindi c'erano diverse figure, cominciavano a farsi spazio, a trovare significato dentro la comunità, a seconda probabilmente anche dei carismi, delle qualità, delle capacità. Trattateli con molto rispetto e amore. Che cosa vuol dire qua? Cioè Paolo con questo, eh, probabilmente anche gli stessi e Le stesse guide hanno bisogno di questo, di questo sostegno, eh, di questa attenzione, di questa umanità, eh, rispetto e amore. L'amore che fa manifestare questo clima caldo di accoglienza, eh, di tenerezza, di eh, misericordia, anche di compassione, a motivo del loro lavoro, della loro fatica, di quello che fanno, no? E anche padre Venturini si rende conto all'inizio della sua vita sacerdotale che era sempre preso dal suo impegno, dal suo servizio eh, dentro la parrocchia di Cavarzere e quindi a volte era in modo affrettato, lui pensava quando era in seminario di vivere una vita in sé tensa di eh, spirito e così e invece eh, vede che c'è questa fretta ma vede anche dentro quella comunità parrocchiale che ci sono alcuni preti che vivono situazioni di difficoltà e lì lentamente viene fuori questa consapevolezza che i preti si devono occupare di tutti ma non c'è nessuno che si occupi di loro e quindi davanti al quadro di Gesù nell'orto del Getsemani ha questa intuizione e Gesù è lì che sta soffrendo Padre, passi da me questo calice, e gli apostoli che cosa fanno? Si addormentano, poi lo rinnegano, scappano via, e così via, insomma. Quindi, ehm, allora la cura è importante per tutti, no? anche per voi che siete consacrate, cioè è chiaro che eh, noi non abbiamo le batterie dure, c'è cioè il che non che non si scaricano mai, ma ci scarichiamo tante volte, no? abbiamo bisogno della ricarica. e Sicuramente la prima ricarica è quella eh, nel Signore, nel, nella preghiera, eh, nel mettersi davanti a Lui. Però anche una comunità che, che dove ci si tratta con molto rispetto e amore, è importante, è fondamentale perché ci si sostiene a vicenda. A volte quando si è stanchi si rischia di essere un po' più reattivi in fin dei conti, no? Rispondiamo in modo seccato agli altri e così via. E invece qua mi sembra, Paolo, eh, aiuta a entrare un po' nella psicologia, ecco. E dei cristiani di Tessalonica e dire guardate portate tutti lo stesso peso alla fine cioè siete tutti nella stessa casa quindi è importante che vi aiutate a vicenda può darsi anche che c'era stato qualche sfogo che gli era arrivato qualcosa o comunque eh, immagina che ci possono essere delle fatiche delle difficoltà vivete in pace tra voi vediamo quanto torna questo termine pace nelle parole di San Paolo, pensiamo che è la prima lettera e quindi questo, ehm, mi sembra che Paolo ehm, veda che laddove c'è la pace lì c'è Dio in fin dei conti, no? E quindi vivete in pace tra voi, cioè questo senso eh, di calma, di tranquillità di eh, sollecitudine fraterna e così via mi sembra che Paolo questo auspica dentro la comunità di Tessalonica quindi la prima attenzione a, a coloro, eh, alle guide, poi questo vivete in pace, poi fa un altro passo, capitolo, versetto 14, vi esortiamo fratelli, vi incoraggiamo, ammonite chi è indisciplinato, eh, cioè fatevi accanto sarebbe qua anche, mettetevi a fianco della persona che è un po' disorientata, disordinata, ehm, che non ha trovato capo nella, nella sua vita, non ha trovato eh, il filo della sua vita, non ha trovato una direzione. E allora bisogna mettersi accanto e accompagnarla passo passo, come si fa con i bambini. Fate coraggio a chi è scoraggiato, anche queste parole. Eh, cioè c'erano delle persone eh, che erano eh, un po' affaticate, appesantite, che eh, forse erano troppo concentrate su se stesse, pensavano di santificarsi da sole, pensavano, e, e però queste persone si erano un po' scoraggiate. Allora Paolo che cosa dice? Fate coraggio, cioè sostenetele. Eh, ecco, quindi cioè di non, eh, diciamo così, eh, scoraggiarsi mai, cioè se, se ti scoraggi anche tu che devi incoraggiare, dove va la comunità in fin dei conti, no? Quindi eh, ci deve essere questo incoraggiamento, questo sostenere chi è debole, quindi eh, prendere per mano, farsi vicini, eh, ecco, un po' c'è questo... Eh, tutto questi criteri eh, di attenzione reciproca, di, eh, qua in questi tre esempi che Paolo fa, potremmo dire che lui dice innanzitutto dopo aver guardato alle guide, guardiamo alle persone più deboli della comunità, a quelle che hanno più bisogno, quindi abbiamo guardato che sono le guide, cerchiamo di stare attenti ma adesso c'è bisogno di guardare alle persone più deboli, queste non possono essere dimenticate, ormai fanno parte della comunità, non, non possiamo buttarle via, e allora eh, se fanno parte della comunità bisogna fare qualcosa. Eh, e quindi eh, siate magnanimi con tutti, è questo eh, proprio eh, avere un cuore grande, avere eh, fiducia. E pazienza, potremmo dire, questo è guardare lontani, avere questo cuore grande, questa capacità di guardare lontano. Non avere lo sguardo basso, ma sapere guardare con fiducia. E badate che nessuno renda male per male ad alcuno. Quindi, anche cioè, cioè, se nella comunità ci sono dei dispetti, eh, del farsi... E del male a vicenda, del parlare male, del seminare zizzania, questo non aiuta nessuno, non dà serenità a nessuno. E a volte può essere anche vero quello che è successo, ma è importante dirsi: con questa cosa che sta succedendo, io aiuto la comunità o la appesantisco ecco quindi il criterio della carità mi sembra importante e perché a volte ci può essere questa essere feriti e in questo essere feriti la prima cosa è rispondere eh, eh, come si dice occhio per occhio dente per dente anche se sappiamo che nella tradizione ebraica questo occhio per occhio dente per dente era in certo senso positivo perché era positivo? Perché, eh, che cosa dice l'Amec? Per ogni mia scalfittura uccido una persona eh, e l'Amec aveva eh, promesso di eh, moltiplicare il male 70 volte 7. Quindi un male ad oltranza, se qualcuno mi fa una scalfitura io lo uccido. Quindi era la moltiplicazione del male, il non fermarsi, il dire vabbè se tu mi fai qualcosina stai attento perché poi finisci male, insomma in sostanza. Quindi c'era questa realtà del, del male senza limiti che, al quale bisognava porre un termine. Allora occhio per occhio, dente per dente, era un po' un porre, il limite, porre un limite a questo male tu non puoi, se uno ti fa una scalfittura ucciderlo, ma ci deve essere un limite nella vendetta. Quindi, se uno ti cava un occhio, tu un uno, non tre, anche perché non ce li ha. Quindi, eh, ma eh, occhio per occhio, dente per dente, questo era il senso, no? Dopo vediamo come eh, nel Vangelo questo viene eh, trasferito no, non solo occhio per occhio dente per dente no, questo è sempre vivere nel male quando, Pietro che gli sembrava di essere intelligente buono insomma di, quante volte dobbiamo pre, eh, perdonare sette volte il numero perfetto cioè più di sette basta quando uno continua insomma basta a un certo punto no? e Gesù dice 70 volte 7 quindi prende quello che era il detto di Lamech ma al contrario non una vendetta infinita ma un perdono infinito ed è bellissimo quindi vedere come Gesù proprio capovolge no? la realtà e ci aiuta a vederla da un'altra prospettiva e una eh, bontà senza fine una misericordia senza fine nella quale è chiaro che noi magari non siamo capaci di perdonare tutto e subito però siamo in un cammino di perdono è sempre importante riconoscere questo che non avremo mai finito di imparare a perdonare ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti tra voi e con tutti, cioè il bene in fin dei conti è quella cosa che eh, non solo quando io faccio del, faccio del bene all'altro è qualcosa che fa bene semplicemente a lui, ma il bene fa bene a me perché mi fa star bene, mi, mi dà eh, qualcosa che mi promuove in fin dei conti. Se io imparo a fare il bene eh, cercherò sempre di fare del mio meglio no? in fin dei conti, quindi e se io faccio del bene non solo fa del bene faccio del bene a me ma anche bisogna andare ovviamente alle motivazioni eh, c'era una volta accanto la messa che diceva in una meditazione no? eh, parlava eh, della beneficenza e diceva non basta la beneficenza no? fare tanta beneficenza, fare del bene agli altri e così via ma c'è bisogno della benevolenza cioè eh, se io faccio qualcosa e eh, poi non voglio bene a quella persona che alla fine sono le parole che dice Paolo quando eh, nell'elogio e potremmo andare anche a leggere però, della carità no? eh, dice se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli questa è la vecchia traduzione ma non avessi la carità sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintina. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pietrezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e essi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. Cioè, se io faccio del bene alla fine, sì, quella persona trova del bene perché c'è stato un bene concreto che io ho fatto, ma se io non voglio bene, non sono cambiato dentro. È vero che anche il fare il bene mi può iniziare lentamente a voler bene, però è importante andare poi al cuore, della nostra vita, del nostro amore ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti siate sempre lieti a volte ehm, troviamo delle persone che trovano sempre un motivo per essere scontenti no? Eh, sono talmente cruciati nei loro pensieri, nelle loro preoccupazioni che... Ehm, Sembra che non eh, riescono a uscirne in fin dei conti. E questo è un comando di Paolo. Cioè, quindi, eh, l'essere lieti non è semplicemente un'emozione del cuore, ma è la consapevolezza che noi siamo salvati, che il Signore ha dato la vita per noi, che eh, noi facciamo parte della Chiesa, che siamo consacrati, cioè... Ne abbiamo tanti e tanti motivi per ringraziare il Signore e per essere lieti, quindi anche eh, illudersi che dobbiamo trovare a tutti i costi eh, delle motivazioni per essere tristi, eh, questo non aiuta la nostra vita. Eh. Oppure a volte rischia di diventare un uno strumentalizzare anche le persone perché alcuni si fanno vivi solo quando gli va male, poi quando sono tranquilli e sereni si fanno gli affari loro e basta. Ecco, Quindi è importante anche in questo un discernimento, cioè eh, siate sempre lieti, che cosa significa per la nostra vita. È innanzitutto un dono di Dio, però richiede anche la nostra disponibilità e attenzione. Pregate ininterrottamente eh, la preghiera. Una preghiera eh, senza stancarsi, una preghiera ininterrotta. È chiaro che Paolo qua invita ad avere innanzitutto eh, il cuore nella preghiera di vivere questo senso di piena comunione col Signore sempre, questa consapevolezza che il Signore è con noi e non ci abbandona mai. Però a volte ci lasciamo talmente prendere dalle cose che eh, rischiamo di non vivere sempre questo eh, senso della Sua presenza, di fare e operare davanti a Lui. Allora a volte c'è bisogno di fermarsi anche dei piccoli momenti e dire io sono davanti a te Signore, quello che sto facendo io te lo offro a te. Pregare ininterrottamente quindi significa questo, eh, penso mettere il cuore nella preghiera e mettere la preghiera in ogni cosa, in ogni cosa infatti rendete grazie. E questo è il tono della nostra vita, Paolo ce lo dice, bisogna rendere grazie sempre, fare sempre Eucaristia. E vediamo in che modo semplice ritornano i quattro pilastri della vita eh, delle prime comunità cristiane. Il e la, la parola di Dio, la, la, la testimonianza degli Apostoli la preghiera, l'eucaristia, l'unione fraterna. Vediamo come in questa piccola comunità di Tessalonica, in queste parole di Paolo ci sono proprio tutti eh, gli elementi essenziali della vita comunitaria. Questa infatti è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi e verso di voi. Quindi probabilmente rendere grazie e... Santificazione sono la stessa cosa perché prima aveva detto eh, la volontà di Dio è la vostra santificazione rendete grazie in ogni cosa rendete grazie questa infatti è la volontà di Dio in Cristo Gesù è chiaro che si riferisce anche alle cose precedenti ma questa diventa un po' la sintesi non spegnete lo spirito, lo spirito viene raffigurato qui come una fiamma che può essere spenta che cosa vuol dire Paolo a questa comunità con queste parole, non spegnete lo spirito? Vuol dire che in questa comunità c'è una certa dinamicità, c'è una situazione molto vivace, molto forte, eh, però che allo stesso tempo eh, o perché c'è bisogno di tanta sicurezza o perché eh, ci sono tanti capi, e non si capisce da che parte si deve andare. Eh, o perché la comunità non è ancora ben strutturata, cioè sicuramente ci sono tante motivazioni per cui la comunità fa fatica a camminare, no? E, e forse anche la comunità soprattutto non crede abbastanza ai carismi che ha ricevuto, rischia di vivere un po' a bassa quota, forse, boh, forse secondo Paolo potrebbe fare di più. La comunità di Corinto era anche troppo effervescente, c'era una lotta dei carismi, no? sappiamo che addirittura Paolo deve calmare, eh, tranquillizzare. Eh, invece qua sembra che debba anche un po' risvegliare, quindi sicuramente la comunità di Tessalonica è una comunità vivace però anche rischia in alcuni momenti di frenarsi, di fermarsi, di non ascoltare lo spirito. Non disprezzate le profezie, subito va il dunque. Quindi probabilmente lo spegnere lo spirito qua, Paolo lo intende, nel non disprezzare le profezie. Quindi sicuramente cominciavano a caratterizzarsi alcune persone che avevano il dono delle lingue, la capacità di profezia e così via, e, e, e però anche forse c'erano altri che li tenevano bassi, li calmavano, quindi dicono ma come dobbiamo fare, come dobbiamo muoverci in questa comunità eh, che um, uno cerca di fare e viene bloccato, eh? cioè, e viene bloccato. E allora Paolo dice non spegnete lo spirito, cerchiamo di andare avanti, eh, proviamo eh, e vediamo poi, infatti subito dopo che cosa dite, Dice: Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Quindi sperimentiamo, andiamo avanti, viviamo, ma poi a un certo punto bisogna fare anche il punto: no? E quindi il discernimento: vagliate ogni cosa. È come il setaccio che valiano, abbiamo visto anche in questa prima lettera di Tessalonicesi come torna spesso l'aspetto del discernimento, c'è un discernimento continuo ed è interessante perché tutta la comunità è coinvolta in questo discernimento, mm -hmm. non è che ci sono solo i capi, solo Paolo, solo Timoteo, ma è un discernimento di tutti ed è un discernimento continuo, vagliate ogni cosa è proprio il senso della coscienza che poi Paolo chiamerà per nome, ma già qui vengono fuori i primi vagiti, potremmo dire, del senso profondo della nostra coscienza. E tenete ciò che è buono. Alla fine passa, passa, vedi, vedi, vedi che quello che ti resta è di buono, che cosa vale la pena tenere e quindi non si finisce mai di fare discernimento la nostra vita è un continuo discernimento astenetevi da ogni specie di male quindi non c'è eh, qualche male che può andare bene non possiamo, eh, Paolo dice, trasformare ma ogni specie, anche una piccola specie di male anche una cosa piccola, no da ogni specie, quindi tutto vuol dire Niente, assolutamente non ci deve essere del male dentro la comunità e quindi anche questa comunità è chiamata a un discernimento continuo. Il Dio della pace, eh, che cosa significa il Dio della pace? Che eh, la qualità di Dio è la pace, Dio, lo shalom, la pienezza di ogni benedizione, eh, ma anche... Eh, eh, Dio è fonte della pace, qui quindi Dio è pace, ma è fonte della pace. Questo vuol dire questo eh, genitivo, diciamo così, ecco. E, eh, quindi Dio è pace, Dio è fonte della pace. E quindi, se è fonte della pace, questa pace discende di, su di noi. È come una cascata che ci santifica interamente è come qualcosa che ci avvolge che ci entra dentro come qualcosa che eh, ci impregna totalmente di questa santificazione e in fin dei conti lui che è tre volte santo ci fa appartenere a lui ci fa interamente suoi lui non ci abbandona ma sempre ci accompagna sempre eh, e tutta la vostra persona spirito anima e corpo si conservi irreprensibile quindi c'è un dono di Dio gratuito che ci eh, avvolge, ci riempie totalmente, ma anche c'è una nostra vigilanza, cioè questa irreprensibilità, questo conservarsi, questo mantenersi, questo esercizio continuo di custodia di sé e degli altri. Degno di fede è colui che vi chiama e gli farà tutto questo. Quindi Paolo non si preoccupa di dire ci sono io qua, ma dice... Eh, è il Signore stesso che vi accompagna, è il Signore stesso eh, che accompagna la sua Chiesa, fratelli. Pregate anche per noi. Quindi, dopo aver eh, detto che è il Dio della pace è la fonte di ogni dono, che ci santifica interamente, che noi dobbiamo conservarci irreprensibili, che il Signore fa tutto questo, fratelli, pregate anche per noi. La, il senso della comunione e della comunità cioè questa comunità è una comunità permanente una comunità universale e sembra che qua Paolo voglia far capire che non c'è spazio né tempo eh, ma la chiesa è universale la chiesa è cattolica e quindi eh, questa mh, universalità abbraccia tutto e tutti quindi pur essendo a distanza Paolo vive un'intensa e profonda comunione con i tessalonicesi Vuol far capire che sono una cosa sola anche se lontani pregate anche per noi salutate tutti i fratelli con il bacio santo ecco questo eh, profondo affetto che eh, Paolo ha verso la comunità di Tessalonica si esprime anche con questo bacio santo con questo e a volte Paolo e Pietro vengono raffigurati in questo bacio santo, in questa piena comunione. È questa eh, intensa partecipazione, questo coinvolgimento, questo essere fratelli, essere eh, un'unica comunità piena di amore. Infine Paolo dice, vi scongiuro per il Signore che questa lettera sia letta a tutti i fratelli ecco. cioè, non è che venga escluso qualcuno non è che la leggete tra, solo tra di voi capi o così No, è una lettera rivolta a tutti sappiamo poi come già avevo detto che le comunità avranno questa condivisione cioè eh, una lettera passerà da una comunità all'altra quindi arriva prima alla comunità alla quale è diretta e questa poi la condivide le fotocopie diciamo così la grazia del signore nostro gesù cristo sia con voi e quindi c'è questa benedizione finale è la grazia allora la grazia di dio che eh, ci fa secondo il cuore di dio questo eh, ci fa essere così cari a dio e così profondamente eh, benedetti da dio no? quindi e la benedizione del Signore che ci accompagna attraverso le parole di Paolo.